Ciao ragazzi, in questo video vedremo come si calcola il dominio di una funzione e inizialmente vedremo come si calcola il dominio di ogni funzione principale cioè questa tabella e ci guida di capire di che funzione tratta e quale è il suo dominio allora prima di tutto una definizione di che cosa è il dominio come si definisce il dominio naturale della funzione F di X uguale con qualcosa, cioè con Y, è l'insieme più abbio dei valori reali che si possono assegnare alla variabile indipendente X, cioè i valori che può prendere la variabile X, affinché esista il corrispondente valore reale Y, cioè quali valori può prendere X per essere definita questa funzione. E qui ci dice che il dominio naturale viene anche chiamato come campo di esistenza. Cioè è un campo dove questa f di x è definita. Cominciamo a vedere le funzioni principali. Allora se abbiamo un polinomio, stiamo qui, per esempio x quadrato più x più 1, il dominio di una funzione razionale intera, cioè di un polinomio, è tutto R, Quindi questa è definita su tutto R. Poi la seconda funzione principale, se abbiamo una funzione razionale frata, alle funzioni razionali frate il dominio è tutta R tranne i valori che annullano il denominatore, cioè se questa per esempio era x quadrato meno 1, il suo dominio è tutto lo spazio R tranne i valori che annullano il denominatore cioè devo prendere x quadrato meno 1 uguale a 0 da questo risulta x quadrato è uguale a 1 da questo abbiamo x uguale con più o meno 1 quindi il dominio è tutto lo spazio r tranne i valori meno 1 e 1 e basta, questo è il dominio di ogni funzione frata. Poi, per le funzioni razionali, cioè quelle che hanno un radicale, come questa qua, deve la funzione che sta sotto il radicale essere maggiore o uguale di zero. Quindi dobbiamo risolvere questo qua. Quarto caso, le funzioni logaritmiche. Le funzioni logaritmiche devono essere maggiori di zero. Non maggiori o uguali come avevamo qua. maggiore di 0, solo maggiore. Quarto caso, funzioni esponenziali. Se abbiamo un numero elevato in una funzione, il dominio è il dominio della funzione, cioè dell'esponente qua. E se abbiamo una funzione elevata in un'altra funzione, il dominio è questo qua. È tutto R per tutti i valori di f di x cioè di questa qua maggiore di 0, intersezione, il dominio dell'esponente. E ultimo caso, le funzioni trigonometriche. Possiamo vedere che il seno e il coseno, il dominio è tutto R, il tangente è questo qua, R meno -Pi P mezzi più Kp, cotangente R meno Kp arcoseno e arcoseno arco da meno 1 a 1 e arco tangente e arco contagente tutto è Andiamo a vedere un esempio. Allora l'esempio è il seguente calcolare il dominio della funzione f di x uguale con radice x 2 meno 7x più 12. Allora come abbiamo detto prima nella metodologia si tratta di una funzione irrazionale cioè abbiamo una funzione, un polinomio sotto la radice. Quindi per calcolare il dominio, questo che dobbiamo fare è di prendere f di x, come c'è qui, cioè f di x maggiore o uguale di 0, cioè la radice x quadrato meno 7x più 12 maggiore o uguale di 0. Qui abbiamo una disuguaglianza. Per trovare le radici, l'unica cosa che dobbiamo fare è di risolverlo come uguaglianza, cioè x quadrato meno 7x più 12 uguale a 0. Usando la formula quadratica, abbiamo che meno b più o meno radice di b quadrato meno 4ac fratto 2a uguale a abbiamo due soluzioni la mia a uguale 1 cioè questo qua la mia b è uguale con meno 7 e la mia c uguale con 12 quindi abbiamo meno b meno il meno 7 più radice b quadrato cioè meno 7 al quadrato meno 4 per a per 1, cioè, per 12. fratto 2a, cioè 2. Questo è uguale con 7 più radice, 7 al quadrato fa 49, meno 4 per 1 per 12 fa 48. fratto 2, cioè uguale con 7 più radice di 1 che fa 1 fratto 2 cioè uguale con 7 più 1 fa 8 fratto 2 fa 4 quindi la prima radice è il numero 4 e questo è uguale con la stessa cosa solo che qui metto meno cioè 7 meno 1 fratto 2 uguale con 6 mezzi cioè 3 quindi la mia seconda retice è il numero 3 adesso andiamo a vedere come dobbiamo esprimere il dominio di questa funzione dobbiamo disegnare una tabella di disegni per vedere il comportamento della nostra funzione abbiamo, qui abbiamo il valore x e qui abbiamo la nostra funzione x quadrato meno 7x più 12 qui abbiamo meno infinito e più infinito e abbiamo le nostre radici cioè il 3 e il 4 e qui la nostra funzione si annulla quindi dobbiamo vedere cosa fa qui in questo spazio cosa fa qui e cosa fa qui. Questo lo possiamo vedere semplicemente sostituendo valori minori di 3 per vedere cosa fa qui, fino almeno infinito, sostituendo valori maggiori di 4 per vedere cosa fa qui e sostituendo valori tra 3 e 4 per vedere cosa fa qui. Allora andiamo a vedere. Prima andiamo a studiare il segno in questo Spazio. e per vedere questo dobbiamo sostituire in questa funzione un valore minore di 3 andiamo a sostituire 2 quindi abbiamo 2 al quadrato meno 7 per 2 più 12 quindi abbiamo 4 meno 14 più 12 questo è uguale con 12 meno 10 uguale 2 che è positivo questo qua? Quindi il segno qui è positivo per qualsiasi valore. Possiamo mettere anche meno 100. Il segno sarà positivo. Adesso andiamo a vedere che succede qui. Dobbiamo mettere un valore maggiore di 4. Per vedere che succede. Quindi mettiamo 5 al quadrato meno 7 per 5 più 12 uguale con... 5 al quadrato fa 25 meno 3 da 5 più 12 uguale con 25 più 12 fa 3 da 7 meno 3 da 5 uguale a 2. Quindi anche qui abbiamo un valore positivo quindi il segno qui è positivo. Andiamo a vedere che succede qua. Mettiamo per esempio 3,5. Quindi se x è uguale con 3,5 abbiamo 3,5 al quadrato meno 7 per 3,5 più 12. Questo è uguale a... Quindi abbiamo 3,5 al quadrato fa 12,25 meno 7 volte il 3,5 fa meno 24,5 più 12 facendo i calcoli questo ci dà meno 0,25 quindi qui abbiamo trovato un valore negativo allora come dobbiamo esprimere questo dominio dal momento che abbiamo un radicale abbiamo detto che il dominio deve essere maggiore o uguale di 0 quindi dobbiamo prendere gli spazi che sono positivi cioè questo qua e questo qua. Quindi il dominio verrà espresso come x appartiene da meno infinito fino al valore 3. Il valore 3 lo prende perché, attenzione, abbiamo anche uguale a 0, non è solo maggiore, è anche uguale. O, positivo è anche qui. Da 4 fino a più infinito. E adesso la domanda dove ci serve il calcolo del dominio? Se andiamo a studiare il grafico di questa funzione vedremo che così arriva dal meno infinito fino al 3 e qua si annulla. E poi ricomincia da 4 e va a più infinito. Anche qui si annulla. Però non è definita sotto che i numeri sono negativi. E questo qua ci aiuta di vedere il comportamento di questa funzione. Con poche parole ci aiuta a calcolare il grafico. E lo vedremo più avanti. Questo è tutto ragazzi. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace. E seguitemi su tutti i social per non perdere i prossimi video. Ciao!